in questo nuovo video. Ho ricevuto tantissime domande su come mi comporterei se dovessi mangiare fuori a pranzo o cena spesso, quindi ho pensato di rispondere a questa domanda facendoci un video dedicato perché mi pare un argomento molto interessante e ho qualche consiglio da dare. Allora Voglio fare una premessa prima: prima che si urli al e maniate questa cosa e goditi la vita per questa volta, goritre, poi cheat milly qua e di là. Questi consigli sono dedicati a chi è costretto a mangiare spesso fuori casa al ristorante per motivi di lavoro, per motivi di spostamenti vari, perché non, non ti puoi preparare i prasti, perché magari sei in vacanza e mangi al ristorante dell'albergo oppure perché uh, devi mangiare alla mensa della scuola. Quindi. A chi vuole cercare di mantenere il proprio stile di vita non potendosi però prepararsi da mangiare però non volendo sgarrare ogni giorno perché ci sta il goditi la vita quella volta io non dirò mai cheat meal però quella volta in cui magari prendi la cosa che è un po' più non sana però chi se ne frega per quella volta ci sta e vuole mantenere il proprio stile di vita sano però non avendo la possibilità di prepararselo quindi i consigli che adesso vi darò sono per quelle persone, per chi ha questo... E quindi non generalizzate Consiglio numero 1 Personalmente compio scelte diverse Se pranzo o se ceno fuori Se pranzo fuori solitamente mi faccio un piatto di pasta Mentre se ceno fuori scelgo piuttosto un secondo e un contorno questo perché io mi sono già un pochino creata la mia dieta così Cioè io baso più il pranzo intorno al piatto di pasta Mi concentro un po' più sul carboidrato E la cena intorno alla carne o al pesce Quindi un po' più sulla proteina Però comunque inserisco, anche se carbo centrato, proteina centrata Tutti gli altri macronutrienti Quindi solitamente se vado al ristorante a pranzo Cerco di prendere una pasta E cerco di prenderla in modo che abbia un condimento, un sugo completo Cioè che abbia anche la fonte proteica Mentre se sono a cena, solitamente è un po' più facile scegliere dal menù, perché basta prendere una fetta di carne e poi prendere come contorno verdure e patate, ad esempio, patate arroste, patate lesse. Solitamente ti fanno patate al forno, perché le patate lesse ti fanno guarda che non stanno in ospedale. Comunque, quindi il mio obiettivo è quello di cercare di fare sia a pranzo che a cena un pasto che abbia tutti i macronutrienti, quindi seguendo sempre la regola del piatto unico. Poi questo ovviamente può cambiare, io sto parlando di quando ho la possibilità di scegliere da un menù di un ristorante. Ovviamente alle mense dell'università o alla mensa del lavoro, solitamente so che o ci sono i piatti di pasta o ci sono i secondi con il contorno personalmente andrei più sul secondo il contorno e il motivo, ed è il mio consiglio numero due è quello di cercare di scegliere sughi di cui si sa più o meno, si ha un'idea dell'apporto, mm, non voglio dire calorico ma comunque dell'apporto di grassi diciamo che quando ti fai un sugo a casa anche un semplicissimo sugo al pomodoro il sugo che fai a casa è molto diverso da quello che prendi al ristorante perché loro cercano di esaltare i sapori ovviamente non è che ti possano fare un sugo sciapo e devono un po' cercare di raggiungere un livello di sapore che sia piacevole a tutti quindi sarà sempre diverso da quello che ti fai a casa magari un po con un pochino meno sale, non ci aggiungi la puntina di zucchero un pochino meno d'olio quindi secondo me qualunque sugo che prendi, anche più semplice, è già carico soprattutto di grassi il filo d'olio ce lo mettono sempre nei risotti, la noce di burro per mantecare ci sta, cioè un risotto... No, non mi fraintendetemi, un risotto si mantica col burro e il parmigiano io a casa quello che faccio con il salmone no. Quindi io personalmente non prenderei mai un risotto fuori casa, cioè quello che sto dicendo è cercare di sapere informarsi più o meno sulla composizione dei sughi e cercare di evitare quelli più densi, ad esempio quelli che contengono panna, quelli che contengono burro. Sapendo che comunque c'è già un grande apporto anche nei sughi più normali di grassi e quindi cercare di evitare di inserire nel pasto una fonte di grassi cosa intendo dire? voi sapete che la regola del piatto è fatta da carboidrati, grassi e proteine e poi vabbè la, la porzione di verdure personalmente quando scelgo un piatto dal menù punto più alla fonte di carboidrati e alla fonte di proteine e di verdure quella di grassi la limito o comunque non prendo ad esempio il salmone o non prendo... Una carne grassa perché so che nella preparazione comunque il grasso è già stato inserito ad esempio un pranzo può essere una pasta al pomodoro con la burrata e una pasta al pomodoro con la ricotta allora io anche se è più buona la burrata ovvio però se voglio comunque cercare di mantenere il mio stile di vita sano ed equilibrato sceglierò quella con la ricotta perché la ricotta ha meno grassi rispetto alla burrata e il condimento della pasta va a compensare la mancanza perché comunque ci sarà l'olio e tutto spero di essermi fatta capire, secondo me sì però non so. un altro consiglio molto importante è quello di non avere paura di chiedere variazioni al menu. c'è scritto hamburger e patatine fritte chiedete di avere qualcos'altro posto delle patatine fritte delle patate al forno ad esempio quindi non abbiate paura di chiedere delle variazioni al menù la cucina che hanno dei ristoranti o ovunque è vasta, è grande, hanno qualunque cosa, vi possono preparare qualunque cosa, siete voi a pagare loro, quindi perché dovete uscire non soddisfatti o comunque non felici di quello che avete mangiato? e non a posto con voi stessi, perché tante le patatine fritte danno più felicità di quella al forno, però... <ride> Quindi non abbiate paura e soprattutto chiedete, chiedete se ad esempio per la pasta fanno impasti diversi, hanno forme e formati diversi. Molti ristoranti si stanno armando di pasta integrale, pasta al farro, vari tipi di paste, che personalmente non le reputo poi così funzionali, se non per il loro apporto di fibre io a casa non me le farei, io mi faccio la pasta bianca perché poi i miei condimenti sono belli ricchi di verdure cioè non è che metto mezza zucchina come ti danno al ristorante ne metto tre perché mi soddisfano tre zucchine quindi magari la sensazione di fame a fine pasto mio a casa è minore rispetto a quella che ho a un ristorante in quanto comunque un po' tirano indietro sui condimenti, sulle quantità quando chiedi un contorno di verdure grigliate ti danno tre fettine, di zucchina, una di peperone, due di melanzane, quindi non saranno mai le quantità che magari uno è abituato a mangiare a casa. Per questo cercare magari di inserire le fibre nella pasta o attraverso pasta integrale può aiutare perché essendo più piena di fibre magari ti aiuta a riempirti un po' di più. Anche questo non so se si è capito, <ride> andiamo avanti... Un altro consiglio è bere acqua, mi pare abbastanza ovvio Prendere vino, birra, cose del genere non vi porta verso i vostri obiettivi Insomma, è ovvio, bevi acqua insomma. Un'altra cosa molto importante è non farti tentare Ci sarà sempre, sempre, sempre il collega, l'amico, il compagno Che ti dà il dolcino, la fetta di torta Che ti dice dai prendiamo questo, dai tieni il pezzo di pane Prendi questo, prendi quello eh, resistere ragazzi, cioè bisogna resistere, non c'è niente da fare Bisogna dire no, guarda, no grazie, no grazie E ma anche se insiste, e molti insistono davvero tanto Impuntarsi e dire no, basta E cercare di farsi valere Su questo bisogna avere carattere, bisogna seguire le proprie idee E farsi valere insomma Un altro consiglio, che sarebbe il consiglio numero 6 È evitare di spiluzzicare Tra che ordini dal menu e ti arriva il cibo? passa almeno un quarto d'ora. Il quarto d'ora del limbo, il limbo in cui hai fame, però vuoi aspettare perché stai aspettando il tuo piatto, però vedi lì il pane, i grissini e dici uno, no, più si avete gli stimolizzicamenti, più si ha anche un'idea più o meno di quello che si è mangiato. Quindi cercare di resistere e <ride> resistere. Cioè, sono continue tentazioni, sono continu come li chiami, i continui attentati. Eh, scusate, scusate, scusate Scusate se interrompo così brutalmente il vlog Ma adesso lo sto editando E ci tengo a fare un appunto Cioè non voglio che si fraintenda il messaggio Che non sto consigliando il pane Sto dicendo che il pane è il male Che non va bene, che non si deve mangiare Anzi, il pane secondo me è un'ottima fonte di carboidrati Io purtroppo... Purtroppo perché il pane è buonissimo, soprattutto quello ai cereali sinceramente eh, oh, Vabbè, ok Io purtroppo non lo posso mangiare essendo celiaca Mi avete consigliato di farlo a casa? Sì, sì, sì, okay. ci proverò e però non voglio assolutamente che passi il messaggio che il pane non va bene che i grissini non vanno bene ah, diciamo che il pane è più consigliato rispetto ai grissini o ai cracker, perché comunque ha meno ingredienti, ha meno conservanti quindi io consiglierei più il pane fresco ma il discorso che ho fatto è per quando si prevede di assumere già durante il pasto ciò che si è ordinato una fonte di carboidrati ad esempio se si ordina un piatto di pasta oppure se si ordina un secondo e un contorno di patate quindi è per questo che ho detto limitate gli spiluppatori Soprattutto dal cestino del pane Ma se voi prendete un secondo e non prendete il contorno Non solo risparmiate ma due potete mangiare benissimo il pane dal cestino Quindi è sempre un discorso di equilibrare o di sapere bene o male cosa si sta mangiando Quindi non volevo assolutamente dire che il pane non va bene Ok adesso continuate con il video, ci tenevo soltanto a dire questa cosa Ciao. Un altro consiglio, che è il consiglio numero 7 regolarsi per il pasto successivo, cosa intendo? A meno che voi non mangiate pasto e cena fuori, cosa che dubito, però può essere, e quindi nel caso uno dei due pasti è fatto a casa, cercate di regolarvi. Nel senso che se sapete di aver mangiato la pasta al pomodoro con la burrata a pranzo, allora magari a cena cercate di limitare i grassi, perché sapete che a pranzo ne avete già mangiati abbastanza oppure se a pranzo avete mangiato il piatto di pasta con grissini, cose, pane di qua e di là cercate di equilibrare a cena cosa sto dicendo? che se riuscite a guadagnare la cognizione di quello che state mangiando o di quello che avete mangiato che non significa avere controllo sul cibo significa soltanto avere una idea vaga di quello che si sta mangiando e di quello che si è mangiato allora a cena o comunque nell'altro pasto potete un po' equilibrare le cose se sapete che magari avete mangiato il piatto di pasta al pesto e di secondo avete mangiato, non lo so, uno sformato di verdure diciamo che la fonte proteica non è tanto alta quindi magari a cena aumentate un pochino le proteine poi comunque questi discorsi dipendono dipendono dal vostro apporto di carboidrati dal vostro apporto di grassi e di proteine giornaliere. cioè è ovvio che se uno ha 200 grassi allora si può mangiare quattro burrate oppure se uno ha 3.000 carboidrati si può mangiare quattro paste cioè, ovviamente questi discorsi sono, sono incentrati su quello che io ho come quantità e quindi io posso dare consigli dati dalla mia esperienza su me stessa non è che posso dire tu puoi fare questo tu puoi fare quello quindi anche con questi per esempio, con le pinze dipende e infine l'ultimo consiglio che vi volevo dare, molto importante, è non abbiate paura di dire al ristoratore che vi portate il cibo a casa. Vi avanza una fetta di pizza, Ah, e qui ci tengo a precisare, che mangiare a pranzo una pizza è sanissimo. Cioè la pizza è sempre vista come il male, eh, la pizza fa ingrassare, no! Dipende da come la condite. Ovvio che se mi prendete una margherita con mozzarella di bufala, con salsiccia, con patatine fritte e viustel, ok, siamo d'accordo. Ma a pranzo una pizza margherita va benissimo. Se non volete proprio prendere con la mozzarella, potete prendere una rossa con ricotta e prosciutto. Cioè è... È perfetta, è un pasto molto equilibrato E quindi se magari la pizza vi avanza Perché può succedere Io, ma non avanza mai Infatti questo consiglio boh, cioè, Non l'ho mai applicato Perché da quando sto bene diciamo che non avanza niente Anche perché, come vi dicevo prima Le dosi del ristorante sono relativamente Mignon per me Però può succedere che vi avanzi qualcosa In questo caso non abbiate paura, chiedete una chiamata Doggy Bag, cioè un sacchettino, una scatolina per portarvelo via. Ve lo portate a casa e ve lo mangiate il giorno dopo. Questi sono i miei consigli per riuscire a mangiare fuori ogni giorno tranquillamente, senza dover fare un cheat meal, senza farsi segmentali problemi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che io vi sia piaciuta. Ciao, ci vediamo al prossimo video. E no, ovviamente mi ero dimenticata una cosa, l'ultima, lo giuro che è le insalatone allora spesso i ristoranti offrono delle insalatone che sono delle insalate con, con il mondo dentro praticamente e secondo me sono un'ottima opzione le offrono anche alle università le mense eccetera sono fantastiche però mi raccomando prendetele complete quindi ah, che abbiano patate lesse oppure che abbiano dei crostini insomma non tirate indietro spesso si tira indietro sull'insalata e sul carboidrato conosco e non lo fate perché tanto se no poi avrete fame subito dopo quindi cercate di prendere belle complete e un altro consiglio è attenzione ai condimenti e alle salse un'insalata condita tipo la Caesar salad è una bomba ha tra un po' più calorie e più grassi tra i macronutrienti di un piatto di pasta all'olio quindi attenzione a salse e condimenti sia nelle insalate che in qualunque altro cibo o piatto basta, adesso vi saluto, ciao!